Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Siamo all'inizio dell'inverno, fine autunno, è ora di dare il primo trattamento di poltiglia bordolese sugli alberi da frutto. La poltiglia bordolese, per chi non lo conoscesse, è un fungicida rameico di contatto con azione preventiva e quindi va dato nel momento in cui le foglie sono cadute dagli alberi e quindi non può fare danni sulle foglie perché questo è fitotossico se gli alberi sono in fiore o se hanno le foglie quindi aspettiamo giusto giusto il periodo in cui le foglie sono cadute quindi parliamo dell'inizio dell'inverno adesso dopo lo vediamo e possiamo così distribuirlo su tutto l'albero è ottenuto con la neutralizzazione del solfato rameico pentaidrato e con idrossido di calcio sono un po' tutte uguali le confezioni insomma se sono andato al consorzio ho preso questa allora è importante leggere le dosi perché appunto ogni confezione ha le sue in base un po' Alla miscelazione che hanno fatto dei componenti intanto i componenti principali sono boro sodio e rame poi miscelati in percentuali più o meno simili ma non sono proprio le stesse da confezione a confezione ecco perché bisogna guardare un attimino le dosi consigliate in questo caso per i miei alberi da frutto vite melo pero pesco ciliegia quant'altro 2,1 per 500 litri di acqua io faccio sul quintale quindi sono circa 4 kg su 1000 litri di acqua ovvero 4 grammi per litro io ho circa 10 litri di acqua quindi faremo 40 grammi allora, vediamo se ecco qua 40 grammi 45 va bene lo stesso questa è la mia pompa batteria Ama, l'ho comprata l'anno scorso su AgriEuro, la trovate ovunque. C'è un video e un articolo sul blog se vi interessa. Era tra le più economiche intorno ai 50 euro se non sbaglio. E se vi interessa sappiate che è una buona pompa se si usa in modo hobbistico, io la uso 7-8 volte all'anno, 10 volte all'anno non ci faccio un'attività professionale eh? ok continuo a miscelare un po e ci ritroviamo davanti agli alberi da frutto allora prima di iniziare vi dico qualcosa inerente alla poltiglia bordolese perché la si dà la si dà innanzitutto per disinfettare il tronco i rami da funghi spore e animaletti nocivi insomma il trattamento come vi dicevo è fitotossico per le foglie soprattutto per i fiori quindi va dato quando la pianta ormai è spoglia io generalmente faccio tre trattamenti ne faccio uno adesso che siamo a metà fine dicembre ne faccio uno dopo la potatura la potatura nel mio caso sarà tra un 20 giorni e ne farò una poi alla fine ancora a febbraio quindi farò un tre trattamenti due massimo tre trattamenti non di più ho visto che facendo così negli anni ho avuto pochissimi attacchi fungini e mi sono trovato abbastanza bene insomma precauzioni d'uso mascherina occhiali e non mettersi ovviamente contro vento, perché sennò allora è inutile assolutamente inutile quindi altra cosa da fare attenzione è che se piove va ridato perché non è che si attacca e rimane lì questo viene poi lavato via dalla pioggia quindi bisogna un attimino vedere le condizioni meteo non mi danno pioggia per un paio di giorni quindi il tempo che si assorbe sulla pianta e va bene così se dovesse piovere stasera domani dovrei ridarlo insomma Però possiamo iniziare Questo è un trattamento preventivo buono anche per la bolla del pesco, ne avevo uno giovane che era colpito, è stato colpito sin da subito, adesso negli ultimi 2-3 anni sto facendo questi trattamenti e ho notato che le cose vanno decisamente meglio insomma. Questo è il mio amato pero di San Giovanni, che ne ho un altro da rimettere giù. Allora, dopo la potatura rifaccio il trattamento perché così disinfetti i tagli. Vedete questo? Quando è stato tagliato. Era più piccolo ovviamente, bastava la poltiglia bordolese. Se fosse stato di queste dimensioni avrei dovuto mettere magari il mastice. Ma non ce n'è stato bisogno. Queste ormai sono foglie secche, lo posso dare perché tanto sono destinate a cadere. È importante fare anche il tronco, eh? così eliminiamo le spore che arrivano dal basso. Bene, vado avanti da solo, che tanto il lavoro è sempre lo stesso. Se voi conoscete altri metodi per prendervi cura delle piante da frutto, se me lo volete scrivere qui nei commenti ve ne sono grato. E come vi dicevo, è un trattamento che va ripetuto due o tre volte nel periodo invernale. E io ho visto dei buoni risultati, quindi se voi non fate nulla sulle vostre piante, sono sane, siete fortunati, altrimenti comunque male non li fa. È sempre una cosa in più per cercare di tenerle poi al meglio e prepararle poi per la primavera ed estate bene vi ringrazio per essere stati con me anche oggi se vi volete iscrivere al canale ve ne sono grato e cliccate poi sulla campanella così rimanete aggiornati su quello che faccio vi arriva la notifica dei video mettete un like se vi è piaciuto il video se non vi è piaciuto mettetelo giù va bene lo stesso vi auguro una buona giornata giovedì prossimo